Eh, già c'erano i compagni più anziani e hanno capito che mi interessava questa situazione, impararla e sapere cosa eh, si doveva fare. Hanno incominciato a farmi leggere un qualche libro. Che libri leggevi? Eh, diciamo che quello che abbiamo ricordato più era la madre di, di Massimo Gorchi. Diciamo quando avevo. 16 anni, 15 anni, 16, già ci parlavano veramente di, di un partito comunista che era al contrario del fascismo e che bisognava, bisognava fare la lotta clandestina e organizzare la gente contro questo questa dittatura, perché era una dittatura allora, e ero già organizzata, prima di venir via da San Bartolomeo, ero già organizzata nel partito comunista clandestino. Io arrestato avevo un cugino che si chiamava Strozzinello e poi c'era eh, il fratello... Beh, del mio fidanzato che poi io il fidanzato incominciato abbiamo incominciato che avevo 18 anni c'era il fratello de... Erunviani Viani Alfeo e poi tanti conoscenti amici vicini di casa e...